Benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ora iniziamo subito con una notizia eh, così che ha il suo peso e, e riguarda eh, licenziamenti dentro ATAC, chi è stato assunto eh, non secondo la legge sarà licenziato. Di solito è molto complicato, un'operazione complicata un'operazione un del genere, no, assessore. Cioè licenziare qualcuno perché comunque eh, entrando poi nel in azienda eh, si acquisiscono dei diritti per cui è complicato. Come eh, eh, riuscirete a, a licenziare chi eh, attraverso la cosiddetta parentopoli è stato assunto dentro Atac? Allora sì, questo purtroppo è un problema, eh, come diceva anche lei, di una certa importanza e delicatezza. E a dicembre eh, l'azienda ha ricevuto comunicazione della condanna di due ex amministratori delegati e due ex direttori del personale, proprio per il caso oh, Parentopoli, quindi in cosa consisteva in sostanza, un'assunzione diciamo, comunque diretta, senza procedure concorsuali di, di, di personale. Eh, prevalentemente di personale amministrativo e quindi questo evidentemente cosa ha comportato eh, che non fossero state fatte delle procedure concorsuali che sono tra l'altro obbligatorie trattandosi di APAC eh, un'azienda un pubblica eh, per cui di fatto si è, eh, ci sono state delle assunzioni illegittime e anche illecite come si legge anche dalle motivazioni a, alla sentenza eh, è chiaro che eh, questo eh, fa, cioè un, è qualcosa che non possiamo assolutamente più tollerare, cioè quello che vogliamo è che ATAC eh, si risorga, che ATAC sia rilanciata, ma deve essere rilanciata anche attraverso delle procedure che guardino alla trasparenza, alla legalità e soprattutto anche al merito. Eh, cioè non possiamo qui permetterci di, eh, come dire, consolidare eh, delle, delle, delle scelte. E sbagliate diciamo anche in qualche modo efferate fatte nel passato bisogna adesso a questo punto segnare uno spartiacque tra quello che è stato e quello che sarà eh, credo che questa amministrazione anche la nuova governance di ATA abbia il dovere anche eh, come dire a un compito che è stato ricevuto anche da, da, da, da, da, da cittadini in sede de, eh, di elezioni eh, di cambiare volto a tutta la città e anche a eh, alle partecipate, nel caso specifico ad Atac. Eh, sappiamo che Atac è un'azienda che ha una montagna di problemi, lo sappiamo tutti, abbiamo visto il servizio scadente eh, che eh, a luglio abbiamo trovato qui in città e che stiamo faticosamente, perché insomma un'azienda non si ricana dall'oggi al domani eh, eh, superando. E, e quindi crediamo che gli interventi su Atac debbano o, riguardare diversi fronti, sia il lato industriale che riguarda il recupero di autobus e il recupero di treni per la metropolitana, quindi miglioramento complessivo del servizio e che questo è questo quello che ci richiede la città, perché il cittadino deve avere il diritto di arrivare a una fermata a bus e di avere un bus che passi in, in, con orari, come dire, quantomeno eh certo, certo, eh, ragionevoli. Sì, e poi sì, abbiamo sì. l'esigenza anche di andare a incidere anche sulla parte, che, sulle altre parti che non funzionano, quindi ATAC ha sia un problema industriale ma anche un problema veramente di gestione anche del personale che è stato evidentemente votato a logiche clientelari basate su rapporti di amicizia nel passato. Questa cosa non dovrà mai più accadere. E siamo allora al, al primo punto, ci sono altri punti, Assessore, puoi immaginare bene, eh, veniamo anche al servizio no? e anche ad una eh, ricorrente, non è la prima volta che ne parliamo, però succede continuamente che un autobus, sono molti ad oggi, prenda fuoco e, e si incenerisca, vada bruciato completamente è sorprendente agli occhi almeno di chi ne sa poco che, che cosa, qual è il motivo? Allora. qual è il motivo? Eh, questo quello che io chiaramente abbiamo io e anche la commissione Mobilità abbiamo più volte chiesto oh, dei de, de, de documenti in merito eh, c'è una commissione di inchiesta ovviamente aperta all'interno dell'azienda per capire eh, quali sono oh, tutte le cause che, hanno portato, che stanno portando a questi, a questi episodi e in un ultimo quello, quello di ieri quello che so fino adesso è che questi eh, incendi riguardano prevalentemente un modello oh, di bus, è eh, un modello insomma, specifico che ha eh, insomma in termini tecnici il motore localizzato in un certo punto del, della vettura quindi che facilita se così possiamo dire il, il rischio di incendio e poi poi tra l'altro che abbiamo questi sono tutti mezzi molto, molto vecchi eh, quindi eh, più andiamo avanti con il tempo più i rischi di eh, di, come dire, di cattivo funzionamento sì, l'ultimo no, mi pare quello, ultimamente... quello andato bruciato a Ciampino avesse 13 anni credo qualcosa del 13, genere esattamente 13, esattamente 13 allora questo è chiaro che dobbiamo andare a fondo anche su questa vicenda perché la sicurezza prima di tutto io voglio che tutti i cittadini che salgano su un bus o che anche vadano in metropolitana possano percepire questo servizio anche come sicuro, quindi eh, l'azienda dovrà dare un riscontro adesso su quello che è successo, o farci avere a noi come, come socio unico eh, delle, delle carte in cui, in cui ci si chiede delle, delle motivazioni e quindi si eh, accerti di tutte le cause. Ed È chiaro che comunque la, la principale azione da fare, oltre a capire bene quali sono le responsabilità, è quello di impegnarci come già stiamo facendo nel, nel rinnovo del parco bus di superficie, questo evidentemente è un qualcosa di necessario, no? poi a prescindere dagli incendi questo è un qualcosa che va fatto al, per migliorare il servizio, su questo come sapete insomma, ci sono sul campo tutta una serie di attività a partire dai 150 bus, eh, i famosi 150 bus che ormai sono quasi tutti su strada, per poi passare ai 15 nuovi bus che arriveranno da qui a due mesi, abbiamo chiuso un bando eh, di, eh, di assegnazione eh, circa due o tre settimane fa quindi tempi tecnici per procedere con e assicurazione e poi anche questi 15 bus potranno essere in strada ulteriori 60 arriveranno entro la fine dell'anno inizio anno prossimo e, e so per certo che l'azienda sta anche eh, realizzando un nuovo bando eh, sì. per l'acquisizione di altri 150 bus aggiuntivi rispetto a tutti quelli che vi ho detto e di cui ho parlato anche in questi ultimi mesi eh, quelli che immaginiamo da qui a eh, che vi devo dire inizio primavera 2018 arriveranno sicuramente. Io immagino assessore anche se capisco che non è facile, un conto è l'immaginazione il sogno, ma vorrei per una città come Roma autobus silenziosi, vagheggio proprio questa possibilità, sappia che qualche anno fa quando arrivarono i primi autobus elettrici piccoli eh, però sono passati degli anni quindi anche la tecnologia ha fatto dei passi in avanti, al centro rimasi stupito nel vedere l'autobus che si muoveva e io non lo sentivo era una cosa surreale per me ma a pensarci che potesse essere l'abitudine a Roma oltre ai tram ma anche l'autobus elettrico in linea con i tempi con le possibilità che oggi consegnano un'autonomia maggiore appunto al, al mezzo elettrico sarebbe veramente un sogno è proprio impossibile? Guardi io oh, personalmente sono andata a fare un giro nel deposito dove sono i bus elettrici che erano una volta in funzione sulla parte delle linee centrali della città è chiaro che è un parco bus in questo momento eh, lasciato a se stesso, anche questo diciamo è un emblema come dire... Ma perché? Di per quale motivo gestitata? lasciato a se stesso? Sì, ma perché lasciato sì. a se stesso? Lui c'è stato un problema di contenzioso con eh, l'azienda che ha prodotto eh, quei minibus e che poi eh, aveva un contratto di manutenzione completa cosiddetta full service e... Quel contratto adesso è scaduto già, già da tempo e i bus sono inutilizzabili perché poi sono, insomma, sono usciti fuori dei difetti per quanto riguardava la collocazione delle batterie e poi ci sono stati problemi anche sui telai eh, di, questi, di questi bus. Comunque l'indirizzo che questa amministrazione ha dato è di eh, intervenire per recuperare anche questo, almeno parte di questo, di questo parco veicoli elettrici. Insomma, quindi credo che di qui a a top tempo avremo delle notizie positive anche in questo senso. Chiediamo all'assessore anche sulla questione taxi, eh, oltre sì. al problema particolare della categoria c'è anche quello delle manifestazioni che già ci sono state e se fosse possibile eh, aggiustare il problema e eh, quindi evitare anche questo disagio non sarebbe male. Eh, ci attualizza insomma, la situazione al momento? Sì. Perché si parla di sciopero esatto. ancora. Sì, io vorrei ricordare che purtroppo questo è un problema... E di gestione nazionale ecco, quindi noi eh, come, dire, come comuni eh, possiamo partecipare al, al dibattito anche, insomma, eh, però non abbiamo un potere di intervento diretto su quello che sta succedendo eh a livello nazionale, perché ripeto la, la, la legge di riferimento è una legge eh, nazionale, quindi eh, io però quello che posso dire, già mi sono espressa su questo punto, è che qualsiasi tipo di riforma debba essere fatto nel settore del trasporto pubblico non di linea che è il mercato a cui appartengono sia i taxi sia i NCC eh, va a stare attraverso delle come dire, dei processi che siano partecipati, che siano condivisi e che soprattutto mirino a un obiettivo. Quindi dobbiamo liberalizzare, facciamolo però seguendo eventualmente dico, eh, delle, delle, delle procedure, quindi non attraverso emendamenti approvati in notturna eh, che tentano un po' di arginare il confronto poi diretto eh, con il mercato e con le categorie. E ho incontrato uh, i tassisti già qualche giorno fa uh, per chiedergli anche come stesse procedendo la contrattazione col, col Ministero e insomma, per capire quali fossero gli umori rispetto a questo sciopero. È chiaro che io ho chiesto che siano garantiti quello che è previsto per legge, vale a dire tutti i servizi minimi, cioè di trasporto delle persone eh, con disabilità, comunque delle categorie fragili. E il trasporto di eh, soggetti che, che ne avessero bisogno verso gli ospedali. Quindi ho chiesto che i servizi minimi fossero assolutamente garantiti e che, soprattutto, non si mettessero su piazza episodi di violenza. Eh, purtroppo sappiamo che se c'è una mela marcia, poi come dire, eh, fa, si fa tut, tutta la un fascio. Quindi ho chiesto, mi raccomando, cercate di eh, evitare episodi di violenza che noi, come amministrazione, evidentemente condanniamo. Ma questa è stata la richiesta fatta da, da questa amministrazione. In attesa poi di. Eh, verificare quello che il ministero sta elaborando per, per questa categoria. Senta una cosa soltanto c'è un ascoltatore che chiede eh, buongiorno apprezzabile eh, su ATAC l'azione eh, a favore della legalità ma dovrebbero però muoversi allo stesso modo anche nelle altre partecipate l'AMA, la CEA eccetera eh, guarda, riferirò a Massimo Coromban del, della cosa insomma, la mia gestione diretta è su, su queste su attacca aziende, naturalmente, certo banca, E quella più, più grande, è chiaro che l'intervento è importante eh, senta, un qualche secondo ancora per i progetti futuri, ce lo abbiamo Assessore Meleo e i progetti futuri eh, sono tanti insomma, per, per l'azienda Atac, eh, insomma il piano industriale è quasi concluso per cui immagino che da qui a un po', insomma penso entro un paio, di, un mese al massimo sarà poi eh, presentato arriverà anche il il nuovo direttore generale entro credo il primo aprile eh, che poi riuscirà a dare anche eh, come dire una nuova eh, visione all'azienda sempre in ottica eh, del risanamento. In quanto alla mobilità su città siamo al lavoro su tutta una serie di progetti che io chiamo leggeri e quelli che riguarda la costiera preferenziale che riguarda tra l'altro anche la nuova viabilità eh, dei taxi sulla stazione Termini questa è una cosa che i tassisti ci hanno chiesto ripetutamente insomma è pronto quindi di qui a qualche giorno avremo anche lì i nuovi flussi di traffico stiamo lavorando anche su eh, le alcune mh, piste ciclabili, quindi insomma a breve avremo anche novità in, in questo senso, siamo in una fase diciamo, di conclusione dei, dei progetti eh, definiti allora, sempre di più comunque in diretta con i cittadini, contiamo di sentirla presto per dirci anche come eh, procede questo repulisti all'interno, repulisti nel senso eh, di chi naturalmente ha ottenuto un posto in maniera non regolare. Grazie all'assessore Meleo, le auguro buon lavoro. Grazie, arrivederci.